una lotta, siamo in una battaglia. Gesù ci ha dato la vittoria. Eh. Amen? È vero o no? Eh. Però molto spesso il diavolo resiste. E questa mattina vogliamo parlare appunto di vincere attraverso la resistenza. Possiamo accomodarci? Vincere attraverso il mantenere la posizione. Perché noi siamo in una guerra fra due regni, il regno di Dio e il regno delle tenebre e vogliamo capire oggi come vincere mantenendo la posizione vedremo che è qualcosa che Dio ha stabilito nella sua parola quindi vogliamo leggere Giacomo capitolo 4 dal verso 7 e poi leggeremo in Apocalisse capitolo 12 dal verso 7 al verso 11 quindi Giacomo capitolo 4 il verso 7 e Apocalisse capitolo 12 dal verso 7 al verso 11 Amen? Sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Amen. Ve lo voglio ripetere di nuovo. Sottomettetevi dunque al diavolo? No. Sottomettete dunque a Dio. A Dio. Resistete a Dio? No. Dice resistete a diavolo. diavolo. E fu da voi, amè. Dobbiamo sottometterci a Dio e resistere al diavolo. Amen. Andiamo nella polizia adesso. E vi fu guerra in cielo. Michele e i suoi angeli combatterono contro il dragone. Anche il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero. E per loro non fu più trovato posto in cielo. Così il dragone, il serpente antico che è chiamato Diavolo e Satana tutto il mondo fu gettato sulla terra con lui furono gettati anche i suoi angeli allora una grande voce nel cielo che diceva ora è giunta la salvezza la potenza e il regno del nostro Dio e la potestà del suo Cristo poiché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte ma essi l'hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e per mezzo della parola della loro testimonianza e non hanno amato la loro vita tanto da esporla alla morte Amen. è stato buttato fuori il diavolo e adesso è venuto la salvezza la potenza e il regno di Dio su questa terra Amen. Noi abbiamo la salvezza, la potenza e il regno di Dio. Siamo nell'anno della vittoria. Però vittoria significa anche combattere. Vittoria non significa che non ci sono guerre, ma vittoria significa combattere e vincere. Amen. E il combattimento molto spesso non è un combattimento offensivo, ma è un combattimento difensivo molto spesso combattere non significa andare e con le armi distruggere ma molto spesso combattere significa resistere e resistere significa mantenere una posizione in questi versetti vediamo due cose La, prime, nei primi versetti che abbiamo letto si dice che dobbiamo resistere al nemico e se lo facciamo lui fuggirà non dice di affrontare il nemico, ma di resistere. E se noi resisteremo con la nostra testimonianza, se noi resisteremo nella nostra integrità e nella nostra santità, il diavolo se ne avrà via, fuggirà dal nostro territorio, fuggirà dalle nostre case, fuggirà dalle nostre famiglie, fuggirà dalla nostra città. E negli altri invece versi che abbiamo letto c'è una guerra in cui Michele e gli angeli si contrastano questa guerra è una guerra che succede in Cielo una guerra spirituale e ogni volta anche che noi stiamo combattendo in realtà ci sono guerre che si combattono nei Cieli che noi non vediamo con gli occhi ma che sono guerre reali e quando il diavolo viene sconfitto cosa succede? l'Apostolo Giovanni dice adesso è arrivato la salvezza, la potenza e il regno quindi quando si vince una battaglia ecco che si conquista un territorio quando si inizia una battaglia, ecco che quelle promesse che Dio ha fatto allora diventano realtà perché le promesse di Dio sono vere, ricordatevelo sempre però ce le dobbiamo andare a prendere perché il diavolo non lascia andare il suo territorio e per farlo dobbiamo resistere Amen. sapete, quando il popolo di Israele doveva entrare nella terra promessa non è che erano lì e gli fecero l'applauso, dico: prego, entrate, Dio vi ha dato la terra promessa, accomodatevi. Non fu così, ma loro dovettero conquistare quella terra che era fatta di giganti, era fatta di eh, guerrieri, era fatta di città con mura fortificate. E hanno dovuto combattere per conquistare Molto spesso per fare una guerra ci volevano anni, con Dio ce ne vogliono di meno perché addirittura le mura di Gerico cadono dopo seppur giovani, ma comunque loro dovrebbero andare lì e combattere. E questo è il tempo per noi, se vogliamo conquistare territorio, di combattere, però anche di capire come si combattono queste guerre, perché spesso non abbiamo idea di come vanno combattute le guerre. Nell'antichità succedeva una cosa, quando veniva, si doveva conquistare una città, la si assediava e quando la città veniva assediata l'esercito nemico si metteva intorno alla città e nessuno poteva entrare o uscire più dalla città le porte erano chiuse e iniziava una guerra di resistenza e là potevano succedere due cose se dopo un certo numero di anni la città non riusciva più a resistere perché finiva l'acqua, finiva il cibo e iniziavano le malattie diceva che la città era caduta ma poteva succedere anche il contrario che resistendo, resistendo, resistendo l'esercito nemico si stancava e ad un certo punto lasciava l'assedio e ritornava al proprio paese in questo caso si diceva che la città aveva mantenuto la posizione sia in un caso che nell'altro in realtà c'era stata una conquista di territorio e ora vedremo perché anche quando si resiste l'esercito se ne va si conquista il territorio quindi qual è la parola che Dio ci vuole dire oggi? ci vuole dire di mantenere la nostra posizione perché se noi manteremo la nostra posizione la nostra integrità se ci manteremo fedeli a quello che il Signore ci ha detto il diavolo fuggirà da noi e noi conquisteremo il territorio Amen. se noi ci manteremo fedeli il diavolo fuggirà e noi conquisteremo il territorio Amen. Dio stesso combatterà per noi. che significa mantenere la posizione? nel libro di Daniele c'è un esempio e si parla di quello che stava succedendo in quel periodo al popolo di Israele sapete il popolo di Israele era stato disubbidiente a Dio quindi Dio aveva permesso che il re di Babilonia conquistasse Israele e cosa aveva fatto il re di Babilonia? Aveva preso tutte le persone più intelligenti, più importanti della città e le aveva portate a Babilonia. E insieme con Daniele c'erano tre uomini, Sadrach, Mesach e Abdeleno. Questi due uomini, insieme con Daniele, decisero di non farsi contaminare dai cibi del re. Decisero di rispettare quello che Dio gli aveva ordinato e rimasero integri, anche a rischio della propria vita e cosa successe quando praticamente il re chiamò tutti i saggi per esaminarli vide che Daniele Sadrach, Mesach e Abdenego avevano un'intelligenza che era fuori dal comune e li pose come principi che governavano loro mantengono la loro posizione cioè si mantennero integri davanti a Dio loro si mantennero fermi in quello che Dio gli aveva comandato e Dio gli fece conquistare territorio Dio li portò a conquistare nuove vette spirituali e questo è quello che il Signore ci vuole far capire se noi rimaniamo fermi in quello che Dio ci ha detto e quello che Dio ci ha insegnato noi conquisteremo territorio il diavolo fuggerà da noi e il territorio davanti a noi sarà conquistato pensate un pochettino passarono tre anni loro si mantengono fedeli per tre anni e dopo tre anni conquistarono il territorio Daniele, Sadrà, Messate e Padre. E questo mi faceva molto riflettere perché noi siamo al terzo anno della nostra chiesa e ci stiamo mantenendo fermi nel nella nostra integrità, ci stiamo mantenendo fermi nel nostro territorio. Io dico che quest'anno perciò si chiama l'anno della vittoria, Dio ci farà vedere straordinarie vittorie perché noi siamo rimasti fedeli al Signore, siamo rimasti fermi nella nostra integrità e il diavolo fuggirà da noi. Noi conquisteremo il territorio, perché Dio è con noi. Amen. E se tu rimani fermo nella tua integrità, nella tua testimonianza al Signore, allora conquisterai il territorio. Questo è quello che il Signore ci sta dicendo. Rimani fermo, rimani integro, non ti contaminare con il mondo. Così vinci la tua vittoria. Loro allora si mantennero fermi, si mantennero integri e il re li pose a governare su alcune province. Però la situazione peggiorò, gli fu obbligato di adorare un idolo. Sapete il re eresse questa grande statua e disse a Stracch, Mesacchi e Abadenevo vi dovete inginocchiare davanti a questa statua. E in addirittura una legge. Che tutti quanti dovevano idolatrare quella statua e chi non aveva non si inginocchiava davanti a quella statua sarebbe andato a finire nella fornace di fuoco cosa fece lo Sadrach Mesachia Badele? distrurebbe, è inutile che facciamo, noi non ubideremo a queste leggi che vanno contro i principi di Dio. sapete anche oggi ci sono leggi nello stato che vanno contro i principi di Dio e se un domani ci imporranno di fare cose sbagliate noi rimarremo fedeli ai principi di Dio cosa successe? il re vide la loro integrità e addirittura fece riscaldare questa fornace sette volte di più era talmente tanto calda che quando li buttarono nella fornace le persone che buttarono Satrak, Mesach e Bodenevo nella fornace si bruciarono e morirono alle però loro no. Loro si mantengono fedeli al loro Signore. E dalla fornace neanche l'odore del fumo si posò su di loro. Il re iniziò a dire che sta succedendo. E vide un angelo insieme a loro tre nella fornace. Non si bruciavano. E disse, Sadrate, Mesacabo, vedremo, servi del Dio Altissimo, uscite fuori. Loro rimasero fermi a loro Dio. E Dio cambiò le leggi di un paese. Sapete quel re emise un decreto a favore di Dio? Ve lo voglio leggere, sta in Daniele capitolo 3, 29-30. Quando il re vide la loro integrità, Dio li liberò, allora emanò un decreto. Disse: Perciò io decreto che chiunque qualsiasi popolo, nazione o lingua appartenga dirà male che il Dio di Satrac, Mesach e Abdenego sia tagliato a pezzi la sua casa sia ridotta all'età maio perché non c'è nessun altro Dio che possa salvare in questo modo allora il re fece prosperare Satrac, Mesach e Abdenego nella provincia di Babilonia prima erano il rischio della loro vita ma loro rimasero fedeli al loro signore Dio non soltanto li salvò, non soltanto il diavolo se dovette scappare, ma addirittura prosperava. Già erano dei principi di alcune province, ma dopo questo il re li perdisse in una maniera straordinaria. E questo sta dicendo Dio a te questa mattina. Se tu mantieni la posizione, lui ti darà più territorio. Se tu rimani fedele al Signore, ti ma quando tu rimani fermo nella tua testimonianza in Cristo allora conquisterai più territorio allora arriverà più benedizione allora vedrai la mano di Dio perché Dio è fedele lo stesso è successo con gli apostoli nel capitolo 4 di Atti che cosa era successo? Gesù era morto, era risuscitato era apparso arriva lo Spirito Santo e loro iniziano a predicare in un giorno dice la Bibbia che si convertono 3.000 persone quando succede questo i capi farisei li chiamano dice venite qua voi state predicando nel nome di Gesù li picchiarono e gli imposero di non predicare più nel nome del Signore Gesù ma Pietro rispose: non è legge obbedire agli uomini prima che Dio noi obbediremo al nostro Dio e continueremo a predicare la parola del Signore. Amen. Rimasero fermi nella loro posizione. Avevano contro tutto il mondo religioso dell'epoca, avevano contro tutte le autorità. Ma loro rimasero fedeli al Signore e conquistarono più territori. Con i capitoli 4 degli atti succede qualcosa di diverso. Prima guarì un solo e si convertirono 3.000 persone ma dopo il capitolo 4 succedono cose straordinarie in atti capitolo 5 dal verso 14 al verso 16 ve lo voglio leggere così si aggiungeva al Signore un numero sempre maggiore di credenti, moltitudini di uomini e donne prima si aggiungono 3.000 persone e basta, qui invece si aggiungono moltitudini su moltitudini li mettevano sui letti e sui giacichi perché quando Pietro passava almeno la sua ombra coprisse qualcuno di loro anche la folla della città accorreva a Gerusalemme portando i malati e quelli che erano tormentati da spiriti immondi erano, tutti erano guariti loro si mantengono fedeli al Signore loro si mantengono integri e Dio gli diede un maggiore territorio Dio gli diede una maggiore risposta Dio però è il maggiore favore per loro. Perciò il Signore ti dice anche questa mattina, non devi arrenderti, devi mantenere la posizione, perché se persevererai nelle redenire il Signore, allora conquisterai il territorio. Se persevererai, conquisterai la tua famiglia. Se persevererai, conquisterai maggiore finanze, maggiore facilità sul tuo posto di lavoro. Se persevererai, conquisterai quel miracolo che stai tanto aspettando perché vinci con la resistenza, mentre il diavolo ti vuole scoraggiare. Se apri la porta della città, adios, il diavolo entra ed è finito, ma se tu rimani lì a porte chiuse, perseveri e rimani integro, allora vedrai il territorio che ti terrà, vedrai le promesse di Dio come arriveranno. Perché la vittoria in cielo si conquista mantenendo la posizione sulla terra. Sapete abbiamo letto il passo di Michele, che c'era questa guerra con gli angeli, e noi potremmo dire quando il diavolo viene buttato giù, molti potrebbero dire bravo Michele, ce l'hai fatta! Bravo Michele, sei stato bravo a vincere il diavolo! Però forse non ci abbiamo fatto caso, se possiamo rimettere il versetto 11 di Apocalisse 12. Vediamo perché Michele ha vinto in Cielo. Ma essi l'hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e della, per mezzo della parola della loro testimonianza. E non hanno amato la loro vita tanto da esporla alla morte. Hanno vinto gli angeli in Cielo perché sulla terra le persone sono rimaste fedeli nella loro testimonianza e oggi questo è un problema di tanti credenti dicono di credere nel Signore molti dicono anche di essere pastori servitori di Dio ma poi la loro testimonianza dove sta? se tu non rimani fermo nella tua testimonianza dei battaglie non le puoi vincere ma se tu rimani fermo allora gli angeli in cielo stanno combattendo per te e tu vincerai il diavolo scapperà e conquisterà più territorio e inizierai a vedere in maniera soprannaturale. Questo è quello che il Signore ti sta dicendo questa mattina. Rimani fedele a Lui, rimani fedele ai Suoi insegnamenti. Siamo in una battaglia, le promesse di Dio ce le dobbiamo conquistare, però non le conquistiamo attraverso una lotta, ma le conquistiamo attraverso la resistenza della nostra testimonianza, attraverso la resistenza della Tua integrità il diavolo ti verrà a tentare il diavolo ti verrà a scoraggiare ma se tu rimani fermo conquisterai la territorio, se tu rimani fermo conquisterai la tua casa per Cristo, la tua famiglia se tu rimani fermo conquisterai quel miracolo che tanto stai aspettando perché se resistiamo al diavolo egli fuggirà da noi Amen. manteniamo la nostra posizione con i nostri figli, con le nostre mogli, con il nostro marito. Spesso sembra che non c'è più speranza. Nella Bibbia è citato alcuni versi che mentre la città era assediata, addirittura iniziano a cucinare dei bambini. Spesso la speranza sembra che non ci sia più. È lì che dobbiamo avere fede nel Signore. È lì che dobbiamo rimanere fermi, fermi nei valori. Arriva il momento che diciamo non ce la faccio più. E questi sono i momenti in cui dobbiamo perseverare, dobbiamo andare avanti perché la battaglia è arrivata alla fine e se tu perseveri Dio ti darà la vittoria Amen. il diavolo arretrerà. gli angeli combatteranno per te e lo vinceranno e tu conquisterai più territorio Alleluia. Amen. Amen. Amen. Amen. sapete un giorno abbiamo attraversato anche noi tante battaglie ma in modo particolare quella di Gloria è stata molto molto dura perché quando mia moglie era incinta circa un mese e mezzo di gravidanza fece un incidente con la macchina la macchina si era distrutta e quando andammo a fare l'ecografia, il medico ci disse non c'è più il cuore purtroppo è morto bisogna fare l'aschiamento non c'è più niente da fare però noi ci mantenemmo fedeli al Signore ci manteneremo fermi nella nostra posizione e dicevo Signore se è la Tua volontà si è fatta la Tua volontà ma se non è la Tua volontà se il diavolo nel nome di Gesù Signore daci la vittoria e sapete il giorno dopo tornavo di nuovo a fare le analisi e il cuore c'era il cuore Ma anche il medico mi disse vedete Sarebbe consigliabile fare un aborto perché il sangue non è arrivato al cervello, nascerà con qualche difetto, nascerà con qualche problema. Ma io gli dissi no, perché questa è la mano di Dio. No, e oggi tu, nel è intelligentissima la cominciare classe, parla pure troppo, parla pure troppo e danza per il Signore. Noi ci siamo mantenuti fedeli al Signore, non ce la siamo presa con Dio, Signore perché ci fai questo? Il male non viene da Dio, viene dal diavolo, ma se noi resistiamo al diavolo, egli fuggirà da noi. Amen. Se noi resistiamo al diavolo, lui se ne andrà. E noi ci siamo mantenuti fedeli. E Dio ci ha fatto conquistare il territorio. Oggi abbiamo una figlia che serve il Signore e che lo avrà. Ancora di più. Amen. Perché lui è fedele e questo è quello che Dio vuole che tu faccia questa mattina, con la tua famiglia non guardare se la situazione sembra difficile, non guardare se le cose sembrano svanite se sembrano finite persevera, persevera nella fede persevera nella tua dichiarazione nella tua santità persevera nel fare la volontà di Dio persevera anche nelle offerte nelle decime, nelle primizie perché la vittoria verrà dalla tua perseveranza, conquisterà il territorio questa è una guerra non è fantasia veramente gli angeli stanno combattendo in giro e quella guerra dipende da te non dipende da loro e noi stiamo credendo in questo tempo per conquistare la nostra nazione per conquistare le nostre case le nostre famiglie e se ci manteremo fermi sapete una cosa Dio non ci darà solo parete o casa nuova o la provincia di Casetta o di Napoli o la Campania o l'Italia ma ci farà luce per le nazioni. Ci porterà a cambiare il volto di tutta la nostra terra. Rimaniamo fedeli, fermi e conquisteremo il territorio. Resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Abbiamo bisogno di vincere sui nostri sogni i sogni che tu hai davanti a Dio, che stai negando, che stai presentando, rimani fermo che vedrai la tua vittoria. E la cosa importante è che non dobbiamo scendere a compromessi. Sapete, quando le cose si iniziano a mettere male, il diavolo sa se deve andare, allora inizia a venire a fare dei compromessi. Quando invece dove erano gli schiavi, il popolo di Israele, se ne volevano andare, il faraone non li voleva lasciare andare. Allora iniziarono ad arrivare le piave. Dio disse lascia andare il mio popolo perché mi deve servire ma il faraone raddoppiò il lavoro quando vide che non riusciva a combattere contro Dio cercò di fare delle mediazioni noi non ci possiamo accontentare di un poco di vittoria la nostra vittoria deve essere totale sapete? il faraone diceva vicino a Mosè va bene, fate una cosa non servite il Signore fuori da questa città rimanete qua a servire il Signore ma Mosè si mantenne fermo, disse no, noi andremo nel deserto dove Dio ci ha chiamato a servirlo. E dopo disse: Va bene, ma rimane, andate soltanto voi uomini e rimanete le vostre mogli e i vostri figli qua. Ma Mosè disse: No, andremo noi con tutte le nostre famiglie a servire il Signore. La volta successiva disse: Fate una cosa, lasciate qui i vostri averi, le vostre bestie ma Mosè Spantenefimo dice no noi andremo con tutto quello che abbiamo con le nostre mucche, con le nostre pecore con tutti i nostri cammelli con tutto quello che abbiamo tutto ci porteremo dietro per servire il Signore e cosa successe? se ne andarono non solo con i morti con i figli e con i loro beni ma con tutto l'oro dell'Egitto le persone gli diedero i soldi l'oro, i gioielli e loro conquistarono il terreno se ci manteniamo fermi, se non scendiamo a parti con il diavolo, a compromessi con, con Satano, allora noi realizzeremo tutta la vittoria. Tu non devi accontentarti che magari tuo marito, tua moglie o i tuoi figli vengono una volta ogni tanto in chiesa. Devono venire in chiesa e servire il Signore insieme con te. Questa è la vittoria. Non accettare le cose a metà. Non ti puoi accontentare di sopravvivere. Vabbè il Signore mi ha provveduto questo poco per arrivare alla fine del mese. No, Dio vuole che tu prosperi e che vivi in abbondanza. Non ti accontentare, va bene. Dio ci ha dato uh, una sorella con cui uh, possiamo andare in chiesa. Non ti accontentare, Dio mi deve dare il mio vicino di casa, la persona che sta sopra, che sta sotto, che è di fronte, il mio collega di lavoro, il mio amico, tutta la mia città. Non ti devi accontentare. Stiamo in una guerra. Non scendere a patti con il nemico, non scendere a patti con il diavolo. Sei fermo e resisti, Dio stesso ti darà la vittoria. Amen. Dice Verso 13, Mosè disse al popolo, non temete, state fermi e vedrete la liberazione dell'Eterno che oggi compirà per voi. Poiché gli egiziani che oggi vedete non li vedrete mai più. Se avessero accettato i compromessi li avrebbero visti, ma loro si mantengono fermi e il diavolo non lo vedono più. Anche oggi non accettare i compromessi col diavolo, rimani fereti. E il Signore ti darà più territorio. Il diavolo fuggirà. E tu conquisterai questa nazione per il Signore Gesù. Tu conquisterai non soltanto la libertà, ma una benedizione al di là di ogni tua immaginazione. Non ti arrendere. Sei un figlio di Dio, non temete. Solo credi fino a quando non riceverai la tua benedizione. Perché siamo nell'anno della vittoria. Amen. Amen. Stiamo dando la vittoria, credilo. Amen. Credilo, rimani fermo. Amen. E Dio ti darà la vittoria e tu neanche immagini. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. E allora vogliamo alzarci alle piedi.